Partiamo subito dai contratti di lavoro con assunzioni in aumento nel 2022 e crescita dei rapporti agevolati e ancora detrazione edilizia, chi spettano le quote rimanenti in caso di vendita dell'immobile, si passa poi ai figli a carico, nel calcolo del reddito non rientrano le borse di studio esenti e infine il bonus psicologo 2022 con la domanda al via dal 25 luglio e le istruzioni IMSS. L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it. Partiamo subito dai contratti di lavoro, assunzioni in aumento nel 2022, crescita dei rapporti agevolati L'articolo di Francesco Rodorigo, nei primi quattro mesi del 2022 ci sono state 2 milioni e mezzo di nuove assunzioni. La crescita maggiore riguarda soprattutto contratti stagionali intermittenti a conferma della crescente precarietà del lavoro. Un buon contributo arriva dagli incentivi soprattutto dall'esonero giovani e dalla decontribuzione sud. Sono questi i dati dell'osservatorio IMSS sul precariato. Pubblicati il 21 luglio 2022 per quanto riguarda i contratti di lavoro sono 2.590.000 le nuove assunzioni nei primi quattro mesi dell'anno in corso in aumento rispetto allo scorso anno. A specificarlo sono i dati dell'osservatorio IMSS sul precariato come si legge nel comunicato stampa di ieri 21 luglio 2022. La crescita delle assunzioni riguarda tutte le tipologie contrattuali, in particolare i rapporti stagionali e gli intermittenti. Questo dato riflette il carattere di precarietà e stabilità per buona parte dei lavoratori italiani, come ha sottolineato lo stesso istituto nel ventunesimo rapporto annuale. Un contributo consistente alle assunzioni arriva dalle misure di agevolazione, in particolare l'esonero giovani e la decontribuzione sud, che presentano significative variazioni positive. Cambiamo argomento, detrazione edilizia, chi spettano le quote rimanenti in caso di vendita dell'immobile in mancanza di accordi specifici all'acquirente. Tuttavia anche con una scrittura privata si può scegliere diversamente. Vediamo che possono beneficiare delle eh, quote rimanenti delle detrazioni edilizie se l'immobile viene venduto prima in generale gli eh, acquirenti se non viene stabilito diversamente dalle parti all'atto del rogito la somma da portare in detrazione spetta per intero quindi al contribuente che possedeva l'immobile al 31 dicembre dell'anno in esame in alcuni casi tuttavia se anche se non è specificato nell'atto definitivo di compravendita il venditore può conservare la detrazione in questi casi sarà necessario un accordo delle parti che può venire anche mediante scrittura privata successiva alla vendita tuttavia nell'accordo si deve esplicitare che lo stesso accordo esisteva già in precedenza Passiamo ai figli a carico. Nel calcolo del reddito non rientrano le borse di studio esenti. L'articolo è di Rosi Delia sui figli a carico e borse di studio. Non tutte rientrano nel calcolo del reddito da effettuare per verificare il rispetto dei limiti. Sono escluse quelle esenti nelle istruzioni sul modello. 730 2022 c'è cioè la lista di quelle appunto che sono esenti vediamo che quindi le borse di studio se esenti non rientrano nel calcolo del reddito da effettuare per verificare il rispetto dei limiti e quindi non hanno peso nell'eventuale superamento della soglia prevista dalle tagli importi da verificare tutte le indicazioni da seguire sono contenute nelle istruzioni del modello 730 2022. Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da un quesito posto da un lettore alla redazione della rivista online dell'Agenzia delle Entrate Fisco Oggi. Cambiamo argomento e passiamo al bonus psicologo 2022, domanda al via dal 25 luglio, le istruzioni IMSS nell'articolo di Francesco Rodorigo, appunto la domanda partirà il 25 luglio 2022 la procedura è disponibile sul sito dell'Inps e possono richiedere l'agevolazione tutte le persone con ISEE sotto i 50.000 euro. C'è tempo fino al 24 ottobre 2022 per presentare la richiesta ma si profila il rischio di un click day. La data è stata comunicata dall'Istituto con il messaggio numero 2905 del 21 luglio L'ultima parte della rassegna stampa è dedicata all'economia a partire dalla pagina del Corriere.it che apre con le partite aperte, reddito di cittadinanza, concorrenza e bonus, le riforme bloccate senza draghi e poi l'analisi sullo stop bonus a pioggia, debito sotto controllo e le condizioni della BCE per difendere i BTP. I numeri del giorno sono 532.000, riguardano l'occupazione, i dati IMSS, mezzo milione di posti di lavoro in più nei primi quattro mesi del 2022 e 15% relativo al gas, il piano UE per ridurre i consumi del 15%, cosa cambia per famiglie e eh, imprese. Per quanto riguarda invece i trasporti, la beffa del supplemento carburante legato agli aerei fino all'80% del costo, così volare diventa più caro e poi gli effetti, il dopo Draghi dal recovery plan al patto di stabilità ai fronti aperti che peseranno sull'Italia. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi si intitola L'Europa è la fine del modello Merkel, ecco perché un euro ora vale un dollaro, è di Danilo Taino e indaga sulle ragioni che hanno portato all'equiparazione tra l'euro e il dollaro, tra queste c'è la situazione economica della Germania che ha trainato